allora buongiorno è benvenuto a questo altro video eh, in cui presenterò come realizzare i, <coughs> i video che ci serve per il proiettore olografico prima di cominciare saluto a fausto e a francesco l'elettricista infatti riusciti ogni tanto a sentire la mia voce e quest'ultima cosa mi preoccupa ok andiamo avanti allora come programma io uso adobe premiere che è un programma per fare i video montaggi ok nuovo progetto lo chiamiamo 3d foglia ok lo mettiamo qua ok si sì, già ce n'era un identico allora dd pal eh, 32k eh, formato 16 9 ok allora importiamo prima l'immagine che ci serve di riferimento che in questo caso è sfondo completo dopo nei commenti vi darò il link e lo mettiamo su video 1 Allunghiamo un pochettino ok li dimensioniamo il fotogramma e importiamo l'immagine che ci serve il video che ci serve in questo caso preso un animale da YouTube con lo sfondo verde. Allunghiamo lo sfondo in modo che copra tutta la sequenza. Adesso a questo punto dobbiamo dimensionare anche questo qui. Questo qua uno sfondo verde e bisogna eliminarlo. Per eliminare questo sfondo verde andiamo su effetti, transizioni no effetti video, tipo di trasparenza ultra e andiamo sopra la sequenza poi clicchiamo sopra la pipetta e selezioniamo il colore verde come avete visto è scompasso lo sfondo adesso dobbiamo ridimensionare questo questo video portiamo la circa al 40 clicchiamoci sopra due volte e lo spostiamo in modo che entri all'interno di questo triangolo dovete stare attenti che deve stare a centro seguite questo quadratino qua e, e controllate che sia a centro a questo punto dobbiamo fare altro che copiarci questa sequenza copia deselezioniamo video e selezioniamo video 3 in quella e lo allineiamo creiamo altre due tracce una il 2 e ripetiamo la stessa operazione che ce ne servono 4 Apposto. la prima già sta messa bene la seconda dobbiamo ruotarla di 90 gradi la terza 180 infine l'ultima ma 270 ok adesso spostiamoci in senso orario le immagini <coughs> scusate polio di video i video si essere in modo che completano il quadrato sempre senso orario a questo punto possiamo eliminare lo sfondo quello lì nero completo che non ci serve più cancella clicchiamo sulla sequenza e esportiamo il video esportatelo con qualsiasi formato che sia compatibile con il vostro dispositivo esporta adesso aspettiamo che faccia il suo lavoro a posto chiudiamo qua il programma e controlliamo se ha fatto bene il video ecco la sequenza ecco fatto adesso i video ce l'abbiamo il se l'abbiamo costruito bene non ci resta altro che divertirci